Salve ragazzi, quest'oggi il video sarà dedicato a tutti coloro che devono affrontare gli esami di maturità e forse ancora non hanno scritto la loro tesina fare la nostra tesina di maturità? Innanzitutto secondo il regolamento ministeriale, cioè del MIUR, eh, noi possiamo scegliere di trattare un argomento che ci piace, quindi un qualunque argomento che vogliamo, o anche un'esperienza che abbiamo vissuto durante eh, l'anno scolastico, ovviamente intendo un progetto, un'alternanza scuola-lavoro, cioè qualcosa di formativo che sempre abbiamo eh, affrontato durante l'anno questo eh, è importante perché volendo potremmo anche creare una eh, tesina completamente originale e considerate anche che il colloquio durerà dai 30 ai 45 minuti e voi potrete esporre la vostra tesina per 10 massimo 15 minuti e inoltre fra i vari consigli che vorrei darvi prima di iniziare appunto a parlare della stesura della tesina vi ehm, sconsiglio di parlare, di affrontare temi re di religione sulla religione e sulla politica in quanto l'interlocutore che avrete di fronte potrà essere imparziale, cercare di essere imparziale, ma ehm, non so fino a che punto ecco, riuscirebbe ad esserlo, non sfidiamo la fortuna. Ed infine altra piccola parentesi, cerchiamo di affrontare argomenti originali, eh, perché sempre l'interlocutore che abbiamo di fronte, avrà già, non sarà il suo primo esame di maturità come professore, quindi già, avrà già ascoltato 200 tesine sulla guerra, altre 200 sulla figura della donna. Se vogliamo proprio trattare questi argomenti, cerchiamo di farlo in maniera innovativa, mh, sotto un altro punto di vista, attraverso al, la ricerca di nuove opinioni. Ma andiamo invece ora alla vera e propria stesura della tesina. Abbiamo il nostro argomento, abbiamo la nostra frase chiave che sarà eh, il filo rosso di tutta la nostra tesina. Eh, partiamo con, creando una mappa concettuale eh, che racchiude appunto tutto il nostro percorso multidisciplinare. La mappa concettuale al centro avrà appunto il nostro argomento, dopodiché collegheremo questo a, tutti gli, a tutte le altre materie. Ovviamente eh, nella tesina non dobbiamo racchiudere tutto il percorso di tutte le materie, quello lo porteremo all'esame. Quindi scegliamo eh, gli argomenti di tutte le altre materie, non per forza come eh, dicevo anche per i ragazzini delle medie devono essere collegati alla perfezione. Se ci rendiamo conto che la matematica o la fisica siano delle materie impossibili da collegare, cercheremo di concordare col professore ciò che più riterremo idoneo portare eh, all'esame. Dopo aver cercato anche gli argomenti chiave delle altre materie, iniziamo a raccogliere il materiale, dal web, dai libri o anche chiedendolo ai professori. Ora che abbiamo tutto, iniziamo a scrivere la nostra tesina. Partiamo con un'introduzione dove appunto spieghiamo un po' perché abbiamo scelto questo argomento. Procediamo con lo svolgimento. Per ogni argomento, eh, della, per ogni materia, em, tratteremo l'argomento. Cerchiamo di creare un filo logico, cioè anche se noi dividiamo per capitoli la nostra tesina, il primo la letteratura, il secondo la storia, il terzo la filosofia, eh, cerchiamo comunque di creare un discorso logico questo sarà gradito sia a chi leggerà la tesina sia anche a noi per la nostra esposizione eh, che non ci sarà neanche bisogno che ci fermeremo ma potremo saltare da un argomento all'altro eh, senza farci interrompere durante l'esposizione ed infine la conclusione nella conclusione cerchiamo appunto di trarre eh, la, la base la conclusione di tutta la nostra tesina e scriveremo anche la storiografia e la sitografia cioè eh, da dove abbiamo tratto spunto per trattare le nostre idee. E dopodiché sbizzarriamoci per la creazione della copertina. Co nella copertina dovremo scrivere il nostro titolo, aggiungere qualche immagine che ci piace ed anche scrivere il nostro nome, la classe, l'intestazione della scuola. Eh, le immagini possiamo utilizzarle anche all'interno della tesina, ma non devono essere tutto il nostro contenuto, possiamo avvalercene più o meno eh, secondo il nostro gusto. Ancora di più se utilizzeremo o porteremo all'esame un powerpoint. Cos'altro? Le parole chiave che devono caratterizzare la vostra tesina devono essere concisione, chiarezza e correttezza. Rileggete, fate leggere la vostra tesina ai vostri genitori affinché non ci siano errori grammaticali o ortografici perché non sono molto graditi. Voi siete i giovani, del, cioè gli adulti di domani, coloro che andranno ad affrontare l'università. Questa eh, organizzazione di Tesina vi potrà tornare utile. E cos'altro, vi auguro davvero in bocca al lupo per i vostri esami di maturità. A presto.